Sì, in diretta sono, vediamo se si sente. Buongiorno a tutti, eh, io mi chiamo Chiara Gaggia, vengo da Lecco. E oggi sono qui per dare, fare una presentazione di un'opportunità che ci può cambiare veramente la vita, ci può cambiare un po' la visione di tutto quello che noi fino ad ora abbiamo conosciuto e che um, ci può veramente cambiare la vita sotto vari aspetti. Io dico sempre a 360 gradi. È un'opportunità che verrà presentata in, in, con una panoramica generale, non entreremo nei tecnicismi perché eh, entrare nei tecnicismi eh, richiederebbe molto tempo, ma l'importante è riuscire a capire, a captarne le, le possibilità che questa piattaforma ci può, ci può dare, soprattutto per il prodotto con cui poi vi spiegherò e l'azienda stessa. Io vi do il buongiorno, un buon ascolto e partirei con la presentazione. Allora, condividiamo lo schermo. Allora, condivido lo schermo dall'inizio. Vediamo se si vedono le slide, perché oggi... No, no. Sì, le slide si dovrebbero vedere. Come vi dicevo, siamo qui per conoscere un'opportunità, noi la chiamiamo l'opportunità del XXI secolo perché abbraccia veramente tutte le innovazioni, tutte le tecnologie che veramente eh, questa era digitale ci, ci, ci ha regalato, migliorandoci la vita in vari, in vari modi, sotto vari aspetti. Quindi vi presenterò un'opportunità, un nuovo modo per dare vita ai nostri progetti, ai nostri sogni, perché anche sognare purtroppo è una cosa che molti di noi hanno smesso di fare, eh, per tutto quello che ci sta intorno, per tutto quello che in questi anni abbiamo avuto, che le varie crisi che ci hanno portato sempre di più, avere sempre meno fiducia nel, nel futuro. E invece grazie alle tecnologie, grazie alle aziende intelligenti, noi abbiamo proprio un nuovo modo per dare vita ai nostri progetti e ricominciare a sognare. Quindi vi presenterò una piattaforma, un'opportunità che ci permetterà di creare una nuova fonte di guadagno utilizzando appunto le tecnologie. Ma chi siamo noi? Noi siamo un gruppo di persone innanzitutto che ha ripreso a sognare e soprattutto che ha dei progetti da mettere in campo per migliorare la propria vita e la propria anche situazione finanziaria. Quindi siamo un gruppo di persone molto affiatate, una community che utilizza appunto le tecnologie per dare vita e concretezza a questi progetti, a questi sogni, ma anche per avere una crescita personale e finanziaria. A chi ci aspiriamo noi? Eh, ci aspiriamo sicuramente a delle persone che nella loro vita hanno fatto un successo, hanno avuto successo, quindi ci aspiriamo a degli economisti, a degli investitori, agli uomini d'affari come Robert Kiyosaki e Warren Buffett, i quali ci, ci hanno fatto comprendere o quindi ci hanno ribadito che nella vita ci sono quattro modi per generare denaro. Questi quattro modi ce li ha spiegati molto bene il Robert Kiyosaki nel libro dei quadranti del cash flow, dove appunto ci fa notare che il 95% delle persone che, che lavorano nel mondo per generare guadagno utilizzano due sistemi, il sistema del lavoratore dipendente, quindi dell'operaio e dell'impiegato, oppure il lavoratore autonomo, le partite IVE. Cosa hanno in comune due, eh, questi due sistemi? Hanno in comune che eh, cambiano il loro tempo per generare guadagno, ma le opportunità vengono prese soprattutto per rientrare nel nella parte destra di questo quadrante, che lo utilizza solo il 5% delle persone. Quindi le persone che sono titolari di un sistema di franchising, come può essere il McDonald's oppure il network marketing, che fa proprio al caso nostro. Poi abbiamo gli investitori, che sono, meglio ancora, le persone che utilizzano i propri denari per generare altro denaro. Quindi le persone che investono in borsa, in oro e in cripto. Mentre quelli che ut utilizzano il franchising nel network marketing utilizzano appunto l'affiliazione, quindi utilizzano la rete, costruiscono reti per generare guadagno. Tutti noi dovremmo magari riuscire a capire queste opportunità, capire che veramente c'è la possibilità oggi con le tecnologie di poter generare guadagno in un altro modo, magari partendo dal network marketing per poi ad arrivare ad essere noi stessi investitori. Parlando appunto di network marketing, è molto importante eh, individualizzare in in l'industria il suo fatturato. Questa, questa slide ce lo dimostra benissimo, ci fa capire che l'industria del network marketing è basata su un modello di business che fattura di più di tutte le altre industrie, come il cinema, la musica, il calcio e i videogame. E io onestamente quando ho intrapreso questa attività e sono venuta a conoscenza di questo fatto, la cosa mi ha lasciato un po' colpito perché mai più avrei pensato che un network marketing potesse veramente essere un'industria così potente, così fiorente. E quindi è, è un, un ottimo sistema per poter generare guadagno. Perché questo sistema... Ci permette di guadagnare così tanto, di fatturare così tanto, perché si basa su una semplicità, la semplicità appunto del network marketing, che alla base cosa ci sta? L'acquisto di, di un prodotto, di un servizio, questo prodotto che noi acquistiamo o questo servizio che noi acquistiamo lo condividiamo con altre persone perché ne siamo soddisfatti che a loro volta lo condivideranno con altre persone ed ecco che avviene questa duplicazione, cioè un metodo di lavoro perfettamente collaudato e che permette appunto all'industria del network marketing di essere sempre più fiorente e di crescere sempre di più. Ora andiamo a vedere il prodotto. Il prodotto è oro 24 carati massima purezza, ed è proprio il prodotto che ci aiuterà a creare la nostra sicurezza finanziaria. Perché? Perché è l'asset più redditizio al mondo. È da sempre considerato il bene rifugio per eccellenza. Nella storia ha dimostrato la sua capacità di resistere alle gravi crisi, sia economiche che finanziarie. E mai come oggi è attuale questa affermazione, perché in questo periodo di guerra... Noi stiamo vedendo proprio che l'oro sta crescendo, to, ha toccato picchi storici, siamo arrivati a 61, eh, gra, 61 dollari al grammo. Quindi l'oro aumenta sempre, è talmente indipendente da tutto il sistema bancario, da tutte le, le, le politiche economiche di tutti i paesi. Che l'oro aumenta e quindi questo lo rende il bene il rifugio per eccellenza ma non solo loro è un prodotto che eh, aumenta proprio il suo valore nel tempo perché è, è un prodotto indipendente è, da tutti gli altri non, è, non ha niente che lo contrasta e in questa slide noi possiamo vedere proprio le, come si è comportato il prezzo dell'oro negli ultimi vent'anni se io nel 2000 per comprare un'oncia che, che equivale a 31,10 grammi di oro dovevo spendere 300 dollari oggi nell'anno 2022 nella slide c'è 21 ma ormai siamo nel, 20, nel 2022 e loro sta crescendo avrei dovuto spendere 2.100 dollari. Noi abbiamo messo 2.100 dollari perché come sta succedendo oggi, anche l'anno scorso, le, con la crisi delle, sanitaria che abbiamo avuto e quindi anche economica perché è una conseguenza, anche l'anno scorso eh, l'oro ha avuto dei picchi enormi. Quindi in 20 anni l'oro è aumentato più del 700% cosa che non possiamo dire delle nostre monete fiat, le nostre monete fiat si sono svalutate quasi del 50%, tutti noi lo vediamo e purtroppo in questi giorni ne, ne stiamo prendendo sempre più atto, la nostra moneta vale sempre meno perché è condizionata proprio da tutte le politiche economiche e finanziarie del mondo che ci circonda, ma soprattutto perché nel, facciamo una piccola notizia storica. Nel 1972, quando Nixon ha tolto il gold standard, le, praticamente le nostre monete si sono indebolite. Perché se prima un governo, poteva, lo Stato, poteva emettere un quantitativo di monete a parità di oro che possedeva, togliendo il gold standard, quindi togliendo un asset tangibile, gli stati hanno potuto emettere a debito si dice tante monete illimitatamente ecco perché le nostre monete vengono subiscono sempre di più dell'inflazione della loro e della svalutazione la stessa cosa possiamo dire del mercato immobiliare se io due vent'anni vent anni fa avessi, avevo, ho comprato una casa e oggi la volessi vendere sarei fortunato se la, riuscissi a venderla a poco più della metà di quello che l'ho acquistato. E vent'anni fa l'immobile ci veniva ci è stato insegnato, soprattutto qui nelle mie parti, no? in tutta Italia, che era il bene che tutti noi avremmo dovuto possedere perché ci metteva al riparo, al sicuro. Oggi come oggi avere un appartamento, mi permetto di dire, quasi fosse un debito perché... Eh, non vale quello che l'abbiamo acquistato, dobbiamo pagarci sopra le tasse a proposito di tasse l'oro a differenza di tutti gli altri prodotti è esente IVA grazie al decreto legge numero 7 del 2000 anche questo è una cosa che ci dovrebbe far riflettere perché noi siamo veramente tassati su tutto abbiamo l'IVA su tutto e invece ragazzi l'oro 24 carati è esente IVA grazie appunto a questa legge che ci permette di, di non pagare l'IVA, di non pagare le tasse e soprattutto non fa cumulo di reddito. Non fa cumulo di reddito quindi anche questa è una cosa molto importante se ci riflettiamo perché nel momento in cui noi dobbiamo presentare il nostro 730 o fare un certificato ISE per eh, usufruire dei bonus che questo, questi stati ci danno, per darci degli accontentini qua e là, ma che comunque con tutto rispetto le famiglie italiane eh, vogliono accedere, io posso possedere oro a casa e questo non andrà a incrementare il mio reddito, quindi non, di fatto a livello fiscale non cambia la mia situazione, ma la cambia a livello di sicurezza finanziaria. È una moneta universale, come vi ho detto prima, indipendente dal sistema bancario e quindi ecco perché l'oro 24 carati è da sempre e da tutti riconosciuto come bene per eccellenza. Ecco, qui voglio fare una piccola premessa, forse tanti di noi queste cose non le, sa non le sappiamo perché anch'io le ho prese facendo questa attività quindi questa è un'opportunità che oltre che permetterci di guadagnare vedremo l'azienda vedremo i programmi di marketing vedremo tante altre cose ci dà anche un'educazione finanziaria che per me soprattutto oggi è importante ed è bene che la gente sappia quindi facciamo un riepilogo dei pregi dell'oro 24 carati è un bene rifugio aumenta il suo valore nel tempo, abbiamo visto che è aumentato più del 700%, ma in questi giorni stiamo vedendo veramente la potenza di questo prodotto che combatte veramente qualsiasi crisi, è esente IVA grazie al decreto numero 7 del 2000, combatte l'inflazione perché l'oro mantiene sempre il suo valore d'acquisto, il suo potere d'acquisto e quindi è un ottimo prodotto che ci potrebbe assicurare, anzi ci assicura, una pensione futura eh, dignitosa, cosa che non possiamo dire per quanto riguarda eh, il mondo tradizionale, i nostri lavori tradizionali. Noi veniamo tassati alla fonte, quindi con le nostre buste paghe, con degli importi abbastanza importanti per accantonare per la nostra passione, pensione, poi di fatto... Quando una persona, se riesce ad andare in pensione, perché anche l'età pensionabile si è veramente spostata in là negli anni, quindi eh, togliendoci anche un bel po' di tempo e di qualità della nostra vita, le pensioni non sono sicuramente adeguate alla situazione in cui noi viviamo. Quindi non, una pensione che noi riceveremo non ha un potere d'acquisto per farci vivere una pensione una vita serena. Con loro noi potremmo avere veramente una pensione, eh, io dico felice. Ci, i, abbiamo parlato di network marketing, no? Il network marketing è un sistema che ci permette di generare dei guadagni e qui in questa slide abbiamo due esempi importanti, che due fondatori di due progetti veramente grandi come Facebook e Amazon, che hanno appunto utilizzato il sistema del network marketing, quindi delle reti, per avere successo. E che successo hanno avuto? Questi due personaggi hanno, anni fa, progettato, hanno avuto un progetto, l'hanno condiviso con delle persone, chi allora ha creduto in loro, ha utilizzato il loro progetto, l'ha divulgato, ed ecco che oggi si trovano ad essere due grandi potenze, due piattaforme che tutti noi nel mondo utilizziamo. Per avere quindi successo però un business deve avere delle caratteristiche, non deve avere solo un prodotto o un servizio e nel nostro caso siamo al sicuro: abbiamo un loro 24 carati, un prodotto per eccellenza. Abbiamo un'azienda, anche qui abbiamo l'eccellenza più avanti poi lo vedremo, ci deve essere un mercato, Beh, il mercato dei metalli preziosi è sicuramente uno dei, metali, dei settori dei mercati più redditizi, ma un business per avere successo deve avere storicità, quindi deve essere un'azienda che ha un'esperienza nel settore in cui opera, deve essere sostenibile, deve essere tecnologica. Tecnologica perché? Perché oggi non basta solo la rete, ma bisogna sapere utilizzare anche le tecnologie di successo e la nostra azienda è un'azienda che appunto si basa su queste tecnologie su, che, hanno, che hanno contribuito al eh, successo di tanti brand come Booking, Airbnb, Amazon, Facebook e tantissime altre cose. Ma la tecnologia è importante capire che qui si identifica non solo come high tech, ma anche come eh, piattaforme. Ormai noi viviamo sulle piattaforme, giochiamo, ci divertiamo, acquistiamo... Eh, veramente condividiamo la nostra vita con le piattaforme ma io oserei dire che le piattaforme sono entrate non solo a livello globale solo nelle reti ma anche nel piccolo so, delle, delle nostre realtà sociali le scuole utilizzano le piattaforme per dialogare con i genitori eh, i nostri premi di produzione vengono messi nelle io parlo del settore metalmeccanico, vengono inseriti in questa piattaforma dove all'interno ci sono dei negozi che appunto usufruiscono di questa potenza che ha la rete, la, la potenza del network marketing, quindi il passaparola per poter vendere, fatturare e quindi aumentare la loro eh, e quindi essere più, più importanti e più conosciuti ma soprattutto deve essere innovativo perché un'azienda può avere tutte le caratteristiche, un business può avere tutte queste caratteristiche, ma se non sta al passo coi tempi, non si guarda intorno e quindi non si innova, ecco che le verrebbe a mancare un, una caratteristica veramente molto importante, soprattutto in questo periodo dove comunque i mercati, tutto quello che ci succede, le tecnologie stesse si stanno evolvendo, si stanno innovando sempre in modo sempre più veloce. Tante volte, come, come si dice, l'innovazione fa un po' paura, il nuovo fa un po' paura, però eh, ciascuno di noi dovrebbe capire che eh, la paura ci impedisce di accedere a determinati privilegi che veramente ci potrebbero aiutare a crearci un piano B e quindi darci la possibilità di migliorare tutto quello che è la nostra vita, la nostra vita sociale, la nostra vita e soprattutto economica, che comunque è vero che nella vita la cosa più importante è la salute, ma se non abbiamo una sicurezza finanziaria, se non abbiamo una stabilità, ecco che subentrano le preoccupazioni, ecco che subentrano tantissimi problemi che a loro volta ci rovinano la nostra vita, ma anche la, no la vita delle nostre famiglie. Quindi noi abbiamo fatto la nostra scelta, noi abbiamo scelto Gigos, che è una piattaforma che ha dimostrato e ha superato insieme al suo prodotto la prova nel tempo, è un'azienda che ormai è presente da tanto tempo nel mercato globale, l'oro ha dimostrato e lo sta dimostrando sempre di più la sua affidabilità, ma soprattutto la sua capacità di resistere e di combattere tutte le crisi che a poco a poco dal 2008 ci stanno accompagnando. Quindi noi crediamo nell'oro. Ora vediamo l'azienda. Allora l'azienda è nata 11 anni fa, stiamo entrando nel dodicesimo anno, come semplice negozio di vendita di oro, eh, di lingotti di oro 24 carati da investimento. Si è innovata in modo intelligente si è affacciata alle tecnologie, le ha utilizzate sempre più in modo più innovativo ed ecco che è nata una holding internazionale con sede in Canada. La Global Success Management, come vi ho detto, entriamo ormai nel dodicesimo anno di esperienza. Quindi, un'azienda che vanta una storicità, siamo presenti in 200 paesi nel mondo e vantiamo 5 milioni di clienti e business partner soddisfatti non è un'azienda virtuale è un'azienda reale come lo siamo noi ma come lo sono anche quei due personaggi che noi vediamo in questa slide sono il nostro presidente il nostro direttore di sviluppo molti di noi hanno avuto la fortuna di incontrarli nei vari eventi che vengono fatti in tutto il mondo eventi che purtroppo si sono dovuti interrompere causa Covid, ma questi due personaggi rimangono sempre collegati a noi grazie a che cosa grazie alle tecnologie grazie a zoom grazie a streaming yard venerdì avremo un incontro con questa azienda che è sempre alle nostre spalle e lavora sempre per migliorare noi business partner che lavoriamo per loro per migliorare e dare condizioni sempre migliori ai clienti e soprattutto per essere un'azienda in, in costante aumento, in crescita più che aumento, perché è un'azienda che comunque di cui ne sentiremo parlare. Ora parliamo dell'innovazione. L'innovazione riguarda il mondo delle criptovalute, la nostra azienda attenta a ciò che sta, ci sta intorno, le criptovalute è innegabile che è un mercato che si sta sviluppando parallelamente a tutti gli altri mercati ed è un mercato molto profittevole, è il mercato del DeFi, vuol dire che è un mercato decentralizzato, quindi indipendente da tutti gli altri mercati, quindi da, da, dalle banche, dai governi, è un mercato che cammina parallelamente a questo, ma si sta sviluppando molto. Tutti noi conosciamo la moneta per eccellenza, la prima moneta che è nata, che è il bitcoin. Quindi l'azienda, vedendo, capendo che il futuro comunque sarà questa moneta digitale, utilizza un proprio prodotto sulla base appunto di questa tecnologia blockchain, sviluppando così delle monete di, eh, digitali che entreranno poi in questo mercato e saranno disponibili a tutto il mondo. Ecco, è su questo, questo tipo di innovazione... Potrebbe tecnologia blockchain, monete digitali. Potrebbero sembrare dei termini eh, un po' difficili, oppure eh, possono sembrarci dei termini che noi li guardiamo da lontano e diciamo: ma sì, ma sì. E invece eh, sono, è un mercato che presto tardi ci troveremo tutti a dover utilizzare. E come ogni cosa, come spesso la vita ci dimostra, Tante volte le parole sembrano enormi, ma poi alla base veramente c'è una semplicità che eh, tante volte ci tiene lontano, ma nel momento in cui si conosce, si vuole approfondire eh, il, quel, questo sistema, tutto viene molto più, sem è più semplice di quello che si pensa. Quindi l'azienda ha emesso due tipi di monete, ha emesso la GOS coin, che è una moneta interna ed ha un prezzo stabile, un GOS vale 50 euro. Questa è una moneta che viene utilizzata solo all'interno della piattaforma per rendere appunto, con l'intenzione di entrare nella DeFi, quindi l'azienda si è preparata, ha già iniziato a utilizzare una eh, criptovaluta all'interno. E io stessa quando l'ho utilizzata per la prima volta veramente ne sono, rim sono rimasta a bocca aperta perché veramente le transazioni fatte con le criptovalute avvengono in, po in poco più di un minuto, forse neanche un minuto. Quindi veramente è un'innovazione veramente eh, grande, importante per noi. Poi ha messo la gigocoin che sarà la moneta che nel 2023 diventerà eh, potrà, eh, sarà data al mondo intero. Questa criptovaluta ha un prezzo volatile, un Gico Coin oggi vale 11,01 euro. Mi soffermo su questo perché vorrei farvi capire un po' l'importanza di questa criptovaluta. È stata emessa il 12 dicembre del 2021 con un valore di un, di un euro. A distanza di tre mesi questa moneta ha avuto un incremento del mille più del mille per mille. Quindi è una moneta che averla oggi quando diciamo è, è accessibile a un mercato di elite perché oggi è possibile averla accedendo solo alla piattaforma Gigos. E, sta crescendo Noi, no, immaginiamo quando questa moneta verrà lanciata nel mondo, nel mercato della DeFi, quindi resa disponibile a tutte le persone del mondo questa moneta sicuramente darà delle soddisfazioni prenderla oggi sicuramente ti darà dei vantaggi fino al 31, di, eh, 31 marzo l'azienda ha messo in campo una promozione per l'acquisto in modo agevolato di questa eh, moneta e che altro dire sulla Gigo coin? È una moneta che ci accompagnerà in questo mercato che presto o tardi farà parte di tutti. Anche perché mi soffermo un attimino, ci sono paesi nel mondo dove la criptovaluta viene già utilizzata per acquistare biciclette, per acquistare casa, per, far, per fare la spesa, per fare qualsiasi cosa e noi sappiamo noi italiani che siamo sempre un po' in ritardo. Ecco, con la piattaforma Gigos abbiamo l'opportunità questa volta di non partire in svantaggio ma essere in vantaggio. Andiamo a vedere i prodotti quindi e i servizi della piattaforma Gigos. Eh, questi prodotti, alcuni ve li ho spiegati. Abbiamo l'oro 24 carati con tutti i suoi pregi. Ma ricordiamoci che l'oro 24 carati è esente IVA, non fa cumulo di reddito, ma soprattutto aumenta il suo potere d'acquisto perché aumenta sempre di più il suo valore. Soprattutto nei periodi di crisi, poi abbiamo le criptovalute, ve le ho appena spiegate: abbiamo la Goscoin e la Gigocoin, la Gigocoin sarà la moneta che entrerà nel mercato della DeFi. E poi abbiamo i nostri abbonamenti. Parliamo di piattaforme. Ormai utilizziamo le piattaforme, come vi ho detto prima, tutti. Quindi a questi abbonamenti, per accedere alle piattaforme che ci possono eh, fornire dei servizi o dei prodotti. Ormai util... siamo abbonati a tante cose, ecco, anche per entrare a far parte di questa piattaforma ci si può abbonare. Poi vedremo l'abbonamento e i vari prodotti, cosa ci potranno dare, oltre che a quello che vi sto spiegando. Non per ultimo, ma non meno importante, abbiamo il certificato, quindi il titolo obbligazionario, è un titolo obbligazionario che verrà convertito in azione il 31 dicembre del 2025. Vi ho spiegato prima che l'azienda è partita come un semplice negozio, è diventata un, una hold internazionale e eh, innovandosi sempre di più, crescendo sempre di più, perché comunque è un'azienda che veramente sta esplodendo in tutto il mondo, Avuto, ha voluto emettere questi titoli obbligazionari, ha dovuto passare una serie di controlli, eh, eh, perché ha sede in Canada, quindi controlli veramente notevoli, ed ecco che ha emesso questi titoli obbligazionari che ci permetteranno di diventare azioni, azionisti nel, momento, nel 2025, nel momento in cui l'azienda con un altro progetto innovativo e ambizioso entrerà in borsa, quindi diventeremo un'azienda pubblica. L'azienda nel 2025 ha già messo in campo una serie di controlli, di, di azioni, per entrare in borsa con l'Aipo. L'IPO è un'offerta pubblica, quindi sia dal punto di vista del titolo obbligazionario che delle, della moneta GigoCoin, noi dobbiamo avere una visione che quando questi prodotti entreranno o nel mercato della DeFi o nel mercato borsistico come azienda pubblica, attireranno sicuramente l'attenzione di tanti investitori chi amanti delle criptovalute ma anche dei mercati azionari eh, borsistici eccetera eccetera insomma in più sono dei prodotti garantiti da loro 24 carati quindi garantiti dal gold standard per quanto riguarda i certificati se ad esempio io sono posseggo eh, mille, mille titoli obbligazionari vuol dire che per 500 titoli obbligazionari io Sarò eh, garantita da loro 24 carati. E anche avere una moneta, una cripto che è comunque è garantita da loro, insomma, sono garanzie che veramente oggi eh, sembra quasi che questa piattaforma arriva da un altro, da un altro pianeta. C'è da dire sui titoli obbligazionari, che hanno un'altra caratteristica molto importante hanno la rivalutazione del prezzo e quindi del costo del titolo stesso cosa vuol dire? che se io il titolo l'ho acquistato quando è nato che valeva perché è stato emesso con un valore di 10 euro nel momento oggi questo titolo vale 59,49 euro e, no, 59, 49. nel momento in cui arriverò nel 2025 e diventeranno azione questo titolo sarà cresciuto ancora di più quindi ecco che il mio capitale aumenta L'azienda ha emesso un'altra partita di titoli obbligazionari, tanto per darvi l'idea della potenza di questi titoli, di come stanno crescendo, eh, noi lo chiamiamo con round 2, non sono più acquistabili, però il titolo era stato emesso con 10 euro, oggi questo titolo vale 242,60 euro. Questo per darvi l'idea veramente della crescita dei nostri prodotti. Ora andiamo a vedere le figure che ne fanno parte di questa, possono fare parte di questa piattaforma. Essendo una piattaforma che vende un prodotto o un servizio, è nella logica conseguenza che c'è la figura del cliente abbonato. Il cliente abbonato, quindi attraverso un abbonamento, può usufruire di, può acquistare l'oro con uno sconto particolare, l'8%, può acquistare la criptovaluta che entrerà poi nel mercato nel 2023 avendo un interesse del 43% anno in cripto, e anche questo interesse è una cosa molto importante, e sono, insomma, sono cifre che noi tradizionalmente non vediamo, assolutissimamente. Oppure può acquistare i titoli obbligazionali che le danno un interesse del 18% in titoli stessi. Ok. Gli abbonamenti sono di quattro tipi, sono la small, pro, l'acqua e la line e vanno da un minimo di 235 euro a un massimo di 885 euro. Poi vabbè, nei tecnicismi, nell'approfondimento, per chi eh, stesse sentendo questa presentazione sicuramente si può poi approfondire con un'altra presentazione in privato con le persone che vi hanno invitato o con me oppure assistere ad altre presentazioni. Ma la figura che più ci interessa a noi è appunto il business partner, perché il business partner è quel cliente che oltre che aver capito tutto quello che riguarda l'importanza di possedere oro, ha deciso di guadagnare oro 24 carati. Quindi il business partner attraverso i prodotti può accedere gratuitamente al programma di marketing come il goal set e il fractal. Il Goal Set è un programma abbinato proprio all'abbonamento, ai quattro abbonamenti che vi dicevo prima, e quindi è un programma che ci permette di generare attraverso lo sviluppo dei cluster, noi immaginiamoci come delle tavole contabili, che alla loro conclusione ci generano dei bonus che vanno da un minimo di 600 euro a un massimo di 2.400 euro. Vorrei soffermarmi sul bonus del 2.400 euro, perché questa cifra ci dovrebbe far riflettere, è quasi il doppio di uno stipendio tradizionale, quindi un, un bonus veramente importante, ma la cosa fantastica di questo programma è che sono bonus che possono essere ripetuti ciclicamente e in modo illimitato perché qui con questo programma non sei solo tu a lavorare, ma è molto importante la squadra. Ecco, questa azienda è un'azienda che mette in risalto proprio il lavoro di squadra, insieme veramente si possono ottenere in modo ciclico eliminato bonus di questa portata, 600, da 600 euro a 2.400 euro. Poi abbiamo il programma Frattal. questo è il programma che ci permette di generare dei bonus giornalieri attraverso, attraverso l'acquisto di titoli obbligazionari oppure attraverso l'acquisto la, della criptomoneta. Nel momento in cui noi facciamo questo acquisto di uno o di entrambi, automaticamente l'azienda ci permette di entrare gratuitamente in questo magnifico programma e ci regala dei token, dei gettoni che vengono che hanno tutto un processo tecnico che anche qui non stiamo a spiegare, ma che ci generano, ci fanno generare veramente dei bonus giornalieri. Questi bonus sono disponibili in 48 ore. Quindi per attivarsi a questo programma, il eh, programma Fracta, abbiamo due modi. Per chi ha una visione a medio e lungo termine, può acquistare titoli obbligazionari che ricordo danno comunque una rendita passiva del 18% in, in, in titoli stessi e nel 2025 mi permetteranno di diventare azionista, quindi nel momento in cui entrerò in borsa potrò vendere i miei titoli e quindi capitalizzare oppure partecipare ai dividendi che l'azienda distribuirà in quanto azionisti. Oppure se abbiamo una visione a breve termine, Possiamo acquistare la nostra moneta Gigocoin, sì, che eh, entrerà nel mercato e quindi sarà resa, eh, verrà fatta conoscere al mondo intero nel primo trimestre del 2023 e che ci dà comunque già da ora anche qui un, un interesse del 43% annuo. Oppure io consiglio di avere entrambi le visioni e acquistare entrambi i prodotti. Qui abbiamo messo dei pacchetti base, per, pacchetti standard per poter accedere a questi programmi, ma in realtà si parte da un minimo di 450, poi abbiamo il pacchetto Invest, che per, a dirla al vero è il pacchetto che noi più consigliamo per accedere, quindi accelerare un po' questo, il nostro, la nostra attività di crescita di business partner, fino ad arrivare a 3.300, ma la realtà è che comunque ci sono veramente tante opzioni per accedere a questa piattaforma. Quindi il consiglio che io do non è tanto soffermarsi su questo punto, ma capire l'importanza dei prodotti che questa azienda ci offre e che ci permette di guadagnare. L'oro 24 carati, abbiamo un titolo obbligazionario che ci farà diventare azionisti e abbiamo una moneta cripto che ci permetterà di entrare nel mondo, nel mercato che ormai è considerato da tutti molto profittevole e che va indipendente da tutto ciò che succede, delle criptovalute. essendo un'azienda reale concreta come tutte le aziende abbiamo il nostro programma di leadership quindi un programma di carriera però questo programma si differenzia un po sempre dal mondo tradizionale perché qui subentra la meritocrazia perché una persona può arrivare oggi e veramente guadagnare più di una persona che magari lo fa questa attività da 5-6 anni perché questa azienda veramente premia la meritocrazia è un programma di carriera che offre bonus passivi e premi veramente importanti e quindi è il programma che ci aiuterà veramente a raggiungere la nostra libertà finanziaria quindi Col programma Goal Set e col programma Fractal noi possiamo generare guadagni attivi in modo ciclico e illimitato, ma accedendo a questo programma noi potremo generare dei bonus passivi. Cosa vuol dire? E nel momento in cui io aiuto un business partner un cliente a fare un acquisto di questa di un prodotto di questa società nel momento in cui io sono leader riceverò dei, dei, dei guadagni sul lavoro che svolgono le altre persone quindi ecco perché è meritocratica perché per guadagnare noi dobbiamo sicuramente accedere a questo programma darci da fare ma soprattutto noi dobbiamo aiutare le altre persone, quindi qui si guadagna, si guadagniamo tutti e secondo me è quello che veramente la distingue da tutte le altre società, aziende serie che utilizzano il network marketing, ma poi vedremo altre cose che ci distinguono un po' dagli altri e rendono questo, questa piattaforma questa azienda veramente secondo me un'opportunità un veramente unica. Essere leader vuol dire essere un punto di riferimento non solo per l'azienda, ma anche per la propria squadra. Quindi eh, onestà, etica e serietà sicuramente deve essere alla base di un buon leader. I livelli da scalare sono da 1 a 15, quindi si inizia col primo livello e fino ad arrivare al quindicesimo livello. Come utilizzare i bonus che noi riceviamo? li possiamo trasformare in lingotti di oro 24 carati, massima purezza, possiamo, se ne abbiamo bisogno, fare una richiesta di bonifico bancario, possiamo acquistare le nostre criptovalute Lagoscoin o la GigoCoin, diventare socio con proprietari di questa azienda comprando i titoli obbligazionari che saranno convertiti in azione, Oppure potremo convertire il coupon e i codici di attivazione per l'acquisto di altri prodotti all'interno della piattaforma. I coupon e i codici di attivazione sono dei sistemi che molte aziende mettono in atto per rendere più dinamico, più veloce tutto quello che riguarda il sistema del, del lavoro stesso all'interno della piattaforma. Allora, forse sono andata avanti in una slide. Sì, perché scegliere Gigos? Allora, perché è un'azienda un che permette di sviluppare un business con tutte le caratteristiche che abbiamo detto prima, quindi storicità e tutta l'intenzione di rimanere per altri 20 anni, se non di più, è, è innovativa, è tecnologica ed è sostenibile. Quindi questi 12 anni di esperienza, questo so, dodicesimo eh, anno che stiamo per eh, eh, svolgere, eh, ci dà sicuramente una sicurezza. Abbiamo un prodotto sicuro di valore con popolarità storica, abbiamo un prodotto che supera le crisi, quindi il bene per eccellenza in assoluto. Possiamo acquistare e nel nostro caso guadagnare oro e quindi convertirlo in oro in modo sicuro e vantaggioso. Perché il business partner comunque ha tutti i vantaggi di un cliente abbonato. Quindi, di per sé, un cliente abbonato nel momento in cui capisce, le, eh, può avvicinarsi sì, con l'intenzione di acquistare oro, perché è, è intelligente. Ma di fatto, poi, quando capisce veramente la semplicità di questa azienda, ecco, di fatto è un attimo diventare business partner. E quindi Guadagnare oro. Abbiamo guadagni elevati, rapidi e passivi per i partner, qua diventa è una cosa molto soggettiva. I guadagni elevati ci sono, rapidi e passivi ci sono, poi dipenderà un po' da ciascuno di noi, dai progetti che abbiamo, dall'ambizione che abbiamo, da veramente la voglia di cambiamento che c'è in ciascuno di noi. Certo che se io sto sul divano e non faccio azione, l'azienda non mi darà dei guadagni ma questo vale per nella vita con una differenza che nel mondo tradizionale noi possiamo anche lavorare 12 ore e lo stipendio è sempre quello qualche piccolo aumento dello straordinario ma poi viene poi tassato per cui dato di fatto non c'è questo non ci possono essere guadagni elevati a meno che si è veramente dei geni ma la maggior parte delle persone come me è in questa situazione quindi questi guadagni elevati bisogna fare azione l'azienda ti dà tutto ti dà la piattaforma ti dà il prodotto ti mette a disposizione dei programmi di marketing veramente sostenibili e già collaudati da parecchie persone che fanno ormai questa attività come la loro attività primaria poi dipenderà un po' da ciascuno di noi. È senza autoconsumo e senza qualifiche mensili. Anche questo è un fattore veramente molto importante che ci distingue un po' da tutti gli altri perché, in tanti altri business serissimi con aziende serie alle spalle, non voglio dire diversamente perché è così però eh, precludono il fatto che io ogni mese devo acquistare o comunque raggiungere un obiettivo. Ecco, con la piattaforma Gigos tutto questo non succede. Bisogna diventare business partner con l'invito di due persone due, all'interno della piattaforma e per accedere al, al programma di leadership dobbiamo avere una terza persona. Quindi non è un'azienda che ci chiede di portare chissà quante persone. Dopo, nello sviluppo della nostra rete, perché noi vogliamo cambiare, dobbiamo condividere e trasmettere, sicuramente con tantissime altre persone in questa piattaforma, ma per quanto riguarda la qualifica, il Gigos ci chiede solo questo. Ed è una qualifica che rimane a vita. Se io divento leader di quarto livello, poi per motivi personali devo assentarmi dalla mia attività nel momento in cui io la riprendo non devo rifare da capo tutto, ma riparterò dal livello eh, con cui l'ho lasciato. E anche questo è un fattore molto importante. Abbiamo formazione online gratuita, sistema e metodo di lavoro. Formazione online gratuita noi l'abbiamo sempre, sia a livello individuale ma anche a livello globale. Abbiamo, e il fatto che sia gratuito, anche questo è un, fatto, un fattore molto importante perché noi con questa attività entriamo a far parte di un mondo dove comunque è l'esperienza delle persone che fanno questa attività come, come loro prima attività prima attività intendo che non, non svolgono più lavori tradizionali quindi persone che sono riuscite a slegare il proprio tempo a raggiungere una sicurezza finanziaria e mettono attraverso le formazioni online a disposizione la loro esperienza quindi meglio di così Abbiamo una crescita personale e professionale e anche questo è un fattore molto importante perché è vero che nella vita è importante la salute, è vero che è importante avere eh, soldi perché non neghiamocelo, i soldi ci creano benessere ma una, un benessere mentale, un benessere anche fisico perché ci tolgono dalle preoccupazioni, perché ci permettono di viaggiare, perché ci permettono di fare tante cose senza soldi non si fa niente quindi ecco perché l'importanza dei soldi però questa azienda ti fa crescere veramente eh, a 360 gradi perché entri in contatto veramente con tanta gente in tutto il mondo e comunque eh, è un'attività che ti fa avere una visione completamente diversa da quella che avevi prima quindi eh, c'è un personaggio famoso che ha detto che tutti dovrebbero fare network marketing forse chi fa, chi fa network marketing riesce comunque a ritrovare quella positività quella, quella voglia di fare quella voglia di sognare quella voglia di progettare che purtroppo non per causa nostra ma per il sistema c'è stato un po tolto abbiamo libertà di gestione del nostro tempo perché è un'attività che grazie alle tecnologie noi possiamo fare attraverso un pc, un smartphone, un tablet e in qualsiasi momento, quindi è un'attività, è un piano B che può essere inizialmente un piano B che può essere tranquillamente affiancato a un lavoro tradizionale. Io stessa ho un lavoro tradizionale e nel, nel dedico delle ore base alla mia famiglia o al mio lavoro per fare questa attività, quindi veramente c'è libertà di gestione e del proprio tempo. E facciamo parte di una famiglia globale, un'azienda che si sta espandendo in tutto il mondo, già presente in 200 paesi, siamo più di 5 milioni di business partner, per cui più internazionali di così, Ora, se hai sentito questa presentazione, hai capito soprattutto l'importanza di questi prodotti, di quello che veramente a breve e a lungo termine ti potranno dare e vuoi iniziare, devi registrarti gratuitamente alla piattaforma online attraverso un codice di affiliazione che ti verrà dato dalla persona che ti ha consigliato, che ti ha presentato questa eh, opportunità. Dovrai leggere attentamente i termini e le condizioni, è l'azienda che ce lo richiede, come l'azienda che ci richiede di inserire i documenti che ci identificano come carta d'identità o un codice o un attestato di residenza. Giustamente l'azienda vuole sapere chi per lei opera nel mondo. Dobbiamo acquistare uno o più prodotti della piattaforma nel momento in cui hai soddisfatto queste condizioni, ti connetterai subito al sistema di lavoro, entrerai nella tua squadra e con questa squadra tu inizierai a formarti, a crescere e a creare la tua sicurezza finanziaria. Ci sono dei rischi. Uno c'è, quello di migliorare la tua vita. E non è uno slogan tanto messo lì tanto per, eh, tanto per dire. Veramente con GIGOS ci si arricchisce, ci si arricchisce personalmente e professionalmente, ma soprattutto eh, non è neanche giusto usare la parola ricchezza, per l'amor di Dio con questa azienda si possono fare veramente dei numeri eccezionali. Però questa è un'azienda, un'opportunità che ci permetterà di metterci al riparo, di costruirci la nostra sicurezza finanziaria, è un'azienda che ti educherà finanziariamente purtroppo l'educazione finanziaria molti di noi non ce l'hanno al di là di, della busta paga ma molti non sanno leggere neanche quella ecco che io stasera oggi vi ho dato delle informazioni sul prodotto oro 24 carati vi ho detto il perché cose che io ho scoperto facendo questa attività è importante oggi convertire quello che abbiamo in, in, in oro 24 carati Abbiamo una criptovaluta garantita da loro che ci aiuterà a entrare in tutta serenità perché noi entreremo in questo mercato accompagnato da un'azienda simile per cui veramente potrai solo che migliorare la tua vita. Io spero per te che sarai disposto a rischiare veramente a correre questo magnifico rischio. La presentazione è finita, ora torno con voi e niente eh, solitamente faccio delle riflessioni ma penso di averle fatte durante la presentazione questa è un'opportunità che non conosce età nel senso che basta che hai 18 anni ma non hai età in qualsiasi momento tu voglia veramente cambiare e invertire quello che è il sistema perché veramente fuori ragazzi eh, abbiamo, a parte che il covid c'è ancora per chi pensa che c'è il codice, io personalmente sono una di quelle che, ci pende, che pensa che c'è, però mai più avremmo pensato di avere una guerra. O altri dicono che era, insomma, io non sono né io sono una persona semplice che vuole vivere, che ha cercato un'opportunità, un giorno si è messa eh, consapevole che comunque le tecnologie esistono le aziende che si affacciano a, a queste tecnologie dovevano esistere, perché ormai solo Amazon ci dovrebbe far riflettere, no? Quanti negozi sono dentro in Amazon? Vuol dire che il mercato si sta spostando, ecco. Allora sono andata a cercare laddove e ho trovato questa magnifica piattaforma, con un prodotto che io non avrei mai pensato di poter possedere, ma soprattutto di guadagnare e Il fatto di poterlo guadagnare non è una cosa da sottovalutare per tutte le cose che vi ho detto prima. Ecco, adesso vado a vedere innanzitutto i saluti perché io ho iniziato proprio… Buongiorno Emanuele, Emanuele è il mio sponsor leader buongiorno Carla, Carla Rappone la nostra leader di riferimento insieme a Matteo Galleri fondatore del team Polidoro, d'Oro, team di cui faccio parte ecco lei, lei e il marito sono un esempio di persone che si sono avvicinate a questa piattaforma anni fa come un piano B e poi è diventata la loro realtà, queste persone sono riuscite veramente a svincolare il loro tempo a guadagnare, ma sono due persone che ci formano veramente a 360 gradi gratuitamente, eh, settimanalmente, ma anche a, livello, eh, anche a livello individuale. Se io stasera sono qui a presentare, scusate stasera perché di solito faccio un mercoledì sera o un mercoledì la mattina, se io sto presentando questa opportunità è perché comunque alle mie spalle ho avuto... Dei, delle persone, dei leader che mi hanno formata. Manu mi dice che si vedono le slide. Andiamo a vedere. Carla. Queste informazioni hanno veramente un valore inestimabile perché permettono di conoscere una realtà incredibile. Grazie Chiara per averle condivise gratuitamente con tutti. Grazie a te Carla, è vero, questa, questa piattaforma ci educa finanziariamente. Ecco Matteo, marito e compagno di attività di Carla Matteo, il nostro leader di riferimento. Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte, grazie per queste informazioni che valgono oro, hai perfettamente ragione. Buongiorno Gaetano, buongiorno Chris, grazie Chris eccellente spiegazione di una straordinaria opportunità di guadagno grazie Chiara grazie Carla, qualche merito bisogna averlo perché anche questa è una cosa che ci insegna a fare questa attività è il fatto che eh, comunque ci si impara anche a volersi bene proprio perché noi non siamo più educati a, a sognare, a progettare e a fare, ci sarebbe tanto da dire, pazzo chi non ne approfitta di questa meravigliosa realtà condivido Grazie mille, leader Chiara, è veramente molto interessante e utile avere sempre informazioni del genere. Certo, Chris. E Carla ti risponde, esatto, Chris, noi lo sappiamo bene, vediamo se c'è qualcosa. Vabbè, ah questo me lo prendo. eh. Se è un grande valore aggiunto alla squadra, sia come leader che come persona, grazie, ma è proprio tutte le persone che fanno parte del nostro team, voi stessi, che comunque riusciamo a tirare fuori il meglio di noi. Vedi Domande non ce ne sono. E niente, per chi ha assistito a questa presentazione volesse comunque risentirla, la faccio tutti i mercoledì sera. Poi abbiamo la possibilità di sentirla anche con i nostri grandi leader eh, Matteo e Carla. E, e niente, buon pomeriggio a tutti, buon, buon proseguimento di settimana e ci vediamo mercoledì prossimo.